Ruggero, quinto giorno di digiuno, come ti senti? Sono demoralizzato per come la regione ha reagito fino adesso. Eh, ciò comunque eh, non mi demoralizza nel continuare, continuerò. Eh, la richiesta rimane sempre la stessa, un consiglio regionale aperto. Questa mattina è passato il consigliere Grimaldi, cosa vi siete detti? Il consigliere mi ha informato che lui e altri dieci consiglieri eh, hanno firmato e depositato le firme per poter avere un consiglio straordinario quindi hanno mostrato il loro diciamo, appoggio eh, ciò comunque non basta perché non è ciò che lo sciopero della fame si, si propone come obiettivo quindi eh, apprezzando comunque gli sforzi eh, di chi finora ha supportato la causa eh, mi sento in dovere di continuare e continuerò fino a quando non si otterrà un consiglio regionale aperto questa mattina Stincio Rebellion ha fatto un'azione dimostrativa davanti al Palazzo della Regione. Cosa avete fatto? Ciò che è successo stamattina non è stato altro che chiedere alla Regione come mai fino ad ora ci avesse ignorato. E nel pratico eh, attiviste e attivisti eh, hanno, diciamo, si sono messi davanti l'ingresso dove c'era una conferenza in modo tale da rendere visibile il fatto che lì fuori proprio fuori dalle porte della regione ci fosse una persona che non mangia da 5 giorni e lo facesse solo e semplicemente perché è altamente preoccupato grazie grazie a te e grazie a voi